Buongiorno e benvenuti all'appuntamento IF Week che eh, sta cambiando nella sua veste, non sarà più eh, quotidiano ma eh, settimanale e eh, sarà da adesso in poi ogni venerdì alle 13.30 ed è, sarà costituito da due parti. La prima parte in cui ci sarà una panoramica sulle eh, novità e sulle notizie che si sono susseguite nel corso della settimana che si sta per concludere e poi uno sguardo su quelle che potranno essere le novità per la settimana futura. Questoggi partiamo dal contante con la flat tax reddito di cittadinanza e le misure da rivedere secondo la Banca d'Italia che hanno aperto la prima parte della settimana, la notizia del 5 dicembre 2022, la Banca d'Italia ha fatto diverse osservazioni sulla manovra dal limite al contante e flat tax a regime forfettario passando per il reddito di cittadinanza con i punti critici che sono stati presentati appunto nell'audizione dello scorso 5 dicembre 2022 presso le commissioni bilancio riunite di Camera e eh, Senato ci sono state appunto osservazioni su eh, diverse misure a partire dal limite al contante per eh, poi evidenziare le disparità che si potrebbero creare con eh, la flat tax eh, incrementale e eh, il boomerang che potrebbe essere poi eh, quello di eh, eliminare le mensilità del reddito di cittadinanza per soggetti che però difficilmente potrebbero reinserirsi all'interno del lavoro. All'interno dell'articolo eh, c'è un dettaglio su eh, quello che poi è stato l'intervento nell'audizione presso le commissioni riunite bilancio di eh, Camera eh, e Senato in merito al disegno di legge bilancio 2000 e 23 si prosegue poi con il bonus energia imprese con il modello aggiornate le scadenze per la cessione dei crediti del quarto trimestre 2022 in questo caso si tratta di una notizia più operativa che arriva dall'agenzia delle entrate e che riguarda in particolare il quarto trimestre del 2022 e i bonus energia per le imprese S è stato approvato il nuovo modello aggiornato per la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate sono due diverse le scadenze, quella del 22 marzo 2023 per le imprese agricole di pesca e quella del 21 giugno 2023 per le altre aziende. Nel primo caso ci si riferisce all'intero ultimo quadrimestre del 2022, negli altri casi ai mesi di ottobre e novembre. Sono le misure che sono state approvate con il decreto aiuti aiutiter. All'interno dell'articolo si può scaricare il modello con le apposite istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio telematico all'agenzia delle entrate, le agevolazioni di riferimento sono quelle riportate all'interno della tabella riassuntiva. Un altro tema che è stato protagonista della settimana è quello della cessione del credito, è stata bocciata la proposta a Biance e si lavora sui casi collegati a eh, frode dopo la bocciatura di eh, questa proposta che in estrema sintesi permetteva agli intermediari, l'utilizzo di parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24 in compensazione con i crediti ceduti eh, alle imprese, proposta che è stata scartata, e a renderlo noto sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovan Battista Fazzolari, tuttavia, si è al lavoro per un altro. Ambito sempre collegato con lo sblocco dei crediti legati all'agevolazione edilizie, ovvero quelli dei crediti collegati alle frodi. Si dovrà attendere la conversione del decreto aiuti quater per avere eh, una di queste misure eh, approvate. Ancora non si sa precisamente quali saranno i confini, ma il governo è al lavoro per sbloccare la situazione dei crediti un'altra notizia sempre legata con il tema è quella della pubblicazione della risoluzione numero 71 del 2022 l'articolo di Rosi Delia con questo documento di prassi l'agenzia delle entrate istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi appunto al super bonus in caso di cessione o sconto in fattura che rientrano in comunicazioni inviate a partire dal 1 novembre Passando sul fronte del lavoro invece ci sono diverse eh, novità, una riguarda lo smart working con possibile proroga per i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14, si potrebbe arrivare oltre l'attuale scadenza del 31 dicembre 2022 a sottolineare il sottosegretario al lavoro Claudio eh, Durigon, anche su questo tema potrebbero arrivare ulteriori novità nella prossima settimana. Un altro tema legato al lavoro è quello della decontribuzione sud, la misura è prorogata fino al 31 dicembre 2023, l'articolo è ancora una volta di Francesco Rodorigo, la misura decontribuzione sud sarà prorogata anche per tutto il 2023, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, anche per il prossimo anno i datori di lavoro delle regioni del Meridione potranno beneficiare dell'esonero contributivo del 30%. Si apprende appunto dalle dichiarazioni del, della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della decontribuzione sud. La misura sarà estesa per tutto il prossimo anno. L'obiettivo è quello di renderla strutturale. Per tutto il prossimo anno, dunque, i datori di lavoro privati delle regioni del meridione potranno beneficiare dell'esonero contributivo del 30%. Il congedo parentale è un altro ambito in cui ci sono novità. Per il 2023 solo per la madre indennità all'80% per eh, un mese. L'articolo di Rosi Delia sul congedo parentale cambia ancora ma solo per la madre. Le novità sono inserite nel disegno di legge di bilancio 2023 e prevedono un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese accessibile fino ai sei anni di vita del bambino o della bambina. Infine diamo un'occhiata alla prossima settimana, in particolare alle scadenze che sono già programmate, la più importante è sicuramente quella legata al saldo IMU 2022, vi segnaliamo qui un articolo di Anna Maria D'Andrea sul calcolo IMU 2022, come fare sulle istruzioni passo passo con un esempio c'è appunto in programma la seconda rata della tassa sulla casa lo stesso giorno ci saranno anche gli adempimenti periodici per i sostituti d'imposta ulteriori dettagli sulle notizie della prossima settimana arriveranno verso la parte finale della stessa con IF Week, l'appuntamento settimanale delle 13.30 tutti i venerdì al prossimo appuntamento e arrivederci